Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Flipgrid nella versione ultima di agosto 2020. Che cos'è Flipgrid? È una piattaforma per realizzare discussioni video su argomenti disciplinari, i docenti condividono risorse, fanno domande alle quali gli studenti rispondono con brevi video usando i loro dispositivi mobile. Gli studenti partecipano alla discussione su invito utilizzando un ID studente o una mail istituzionale se il docente ha settato la grid con questi permessi. Le risposte video da device, come potete vedere qui nell'immagine, vengono date attivando il tasto registra.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 Una volta erano chiamate grid, le discussioni mh, si eh, creano creando topics e groups, come potete vedere qui dall'interfaccia. Per creare eh, il, un, un topic, i dati e discussion si va in topic e Add e topic, questo è un esempio di un topic creato presentarsi con un selfie video e vedete che è stato generato un codice e a questo codice può essere inviato agli studenti perché eh, si eh, colleghino i topics sono argomenti di discussione pubblici o privati che possono riguardare micro contenuti disciplinari e possono essere anche moderati gli studenti sono invitati ad inviare i loro video usando smartphone per rispondere ai topic in un tempo assegnato e con un mini video. Si collegheranno tramite, come vi dicevo, mail della scuola o mediante ID. Topic, per esempio, sono il commento di un testo, un video, immagine, evento, spiegare e valutare una poesia, una teoria, un comportamento, una situazione, fornire istruzioni su come eseguire un procedimento, risolvere un problema, fare domande ragionate, esprimere idee nuove su come organizzare un'attività, un lavoro di gruppo, parlare delle proprie emozioni nell'ambito comunicativo, sociale, riportando esperienze vissuti, progettare scelte da intraprendere, da organizzare, presentare se stessi. Questi e molti altri esempi potrebbero essere fatti. La creazione eh, dei uh, gruppi, la potete vedere qui, questi sono i miei gruppi, mm, per creare un gruppo eh, bisogna scegliere tra privato e pubblico. Il gruppo deve essere nominato, io l'ho nominato Classe Quinta B, e viene fornito il codice, come vedete, del gruppo. S e si decide se scrivere gli studenti tramite mail oppure attraverso eh, mediante un ID. Nel secondo caso bisognerà creare una lista di studenti con eh, il loro nome e username come eh, potete vedere da qui. Oppure mm, si possono inserire usando un template mm, che è scaricabile da qui o, e, oppure uploadando un file CSV. La creazione eh, di un gruppo mh, genera, come vi dicevo, un codice e che può essere condiviso. e Con la creazione de del gruppo è possibile aggiungere anche associare al gruppo un copilota. I gruppi poi mm, possono, eh, nei gruppi si possono creare nuovi topic o inserire, duplicare un topic che è già esistente. I gruppi possono essere le classi, gruppi per attività specifiche, gruppi di interesse, gruppi di studio. Gruppi su un tema, argomento, laboratori di, consigli di classe. Utilità. Tutti gli studenti di ogni ordine grado possono accedere per interagire, creare idee nuove e usano i loro device. È utile nella clip del Classroom Online per riscaldare il clima per un'attività da intraprendere o in un svolgimento o svolta al fine di produrre alcune riflessioni situate, per organizzare commenti e dibattiti. È caratterizzata, eh, scritto i da alta comunicatività e interazione a distanza, molto importante nella DAD per, per promuovere la partecipazione attiva. Utilizzo nella flip the Classroom e negli EAS, esperienze di apprendimento situato. Volevo fare un esempio. Ad esempio, eh, per quanto riguarda la progettazione di uh, un'attività, uh, un possiamo usare il momento preparatorio, il momento operatorio e ristrutturativo, quindi per fasi. Cosa fa il, doc il docente nel momento preparatorio? preparatorio. Il docente crea un flip grid con un video stimolo chiede agli studenti di rispondere con un mini video ad alcune domande segna un tempo di registrazione. Cosa fa lo studente? E esempio, ascolta il video, invia la risposta. Un esempio del momento operatorio potrebbe essere utilizzare e quindi la tecnica del debate, il docente crea una, uh, flip, un flip grid con una questione eh, su, eh, e un argomento di discussione in cui si sostiene una tesi, chiede agli, chiede agli studenti di assumere una posizione prosponse e inviando un video in risposta, lo studente risponde nei tempi assegnati con un breve video e argomentando la sua posizione prosponse. Eh, nel momento ristrutturativo il docente mh, invita, a valutare, mh, invita gli studenti a valutare l'esperienza fatta con un breve video che mette in luce ad esempio tre fattori positivi e tre da migliorare. Lo studente risponde alle richieste dei tempi assegnati con uh, un breve video. Effetti dell'uso in uh, didattica. Sono il problem solving, protagonismo, creatività, capacità di sostenere idee e opinioni, confronto con gli altri, miglioramento dell'esposizione e della ragion del ragionamento e molte altre cose. Vediamo ora come funziona dal vivo Flipgrid, scriviamo Flipgrid nella casella di ricerca di Google, andiamo in Flipgrid Empower Every Voice, la prima, eh, quindi il primo risultato e eh, siamo eh, collegati a Flipgrid, a questa applicazione. E entreranno con il codice da qui, da questa parte centrale, gli studenti un codice che noi invieremo loro faremo dire noi eh, dobbiamo loggarci dopo aver fatto l'educator sign up e con uh, un educator uh, login ecco e sta caricando uh, quindi la discussion prima la discussion si chiamava grid e questa discussion si articola come dicevamo in, topic, in topics e, e groups questi sono i miei topics che ho già creato Posso, eh, potete vedere anche i miei gruppi andiamo in topics vedete che in alto ho comunque eh, diverse possibilità di esplorazione discovery che fa, eh, per costruire collezioni, activity, mixtape, short in e vado in, uh, rimango in Discussion per creare altri topic, creo un uh, quindi nuovo topic e uh, scriverò, ad esempio, considerazioni sulla data. Al sotto nella casella sottostante metto la, la question come ti sei trovato con la Daz registro un mini video di risposta della durata di massimo 5 minuti do il tempo il recording time 5 minuti scelgo la lingua italiano posso poi eh, moderare quindi eh, il, eh, il, eh, il, decidere di moderare e poi le risposte degli, degli studenti attraverso questo tasto ma se modero i, um, le risposte gli altri utenti non vedranno le risposte dei compagni posso poi aggiungere un media eh, quindi con um, um, adesso con record e video oppure upload e video eh, inserire un video youtube upload an image upload uh, uh, ad e Giphy eh, Ad e Emoji eh, Oppure un documento um, Microsoft, Google, Caut Uoklet, Nearpod Newsela Adobe Spark eh, Wonderpolis E Bouncy eh, Aggiungo Ad esempio eh, Posso aggiungere un Woklet. Ecco Mi chiederà l'indirizzo del, del mio uh, uh, wokelet. Metto l'indirizzo un worklet, così casualmente e, e, quindi faccio add e vedete che mi ha aggiunto il, uh, il mio wokelet. Posso uh, poi uh, a questo punto eh, cancellare il media oppure andare avanti aggiungo gli studenti vedete che il, eh, questo flip grid può essere privato o pubblico in questo caso lo lascio privato posso aggiungere gli studenti per mail della scuola oppure attraverso il loro eh, username in questo caso eh, posso aggiungere gli studenti attraverso un template da compilare che posso mh, ottenere da qui e oppure uploadando un CSV file. Eh, posso farlo manualmente, ad esempio, eh, il, posso scrivere il nome del, dello studente, scrivo tutto minuscolo per comodità a Ada Campo, do un username ad Ada che è Ada poi eh, faccio add, aggiungo, tanto per fare un esempio, un altro eh, studente, sarà Guido, Guido, Turni, eh, username Guido, sì, poi voi lo sceglierete, eh, migliorerete eccetera Ad, vedete che eh, compaiono qui i, gli students con il loro username, username. è eh, importante perché loro quando si collegheranno all'applicazione attraverso eh, il codice che voi inviate sarà chiesto loro di inserire eh, proprio il loro username e, eh, vado che noi facciamo avere ai nostri studenti create topic e, eh, e vedete che mi, dà il, mi dice che è pronto il topic e che mi dà il codice della, del topic che posso eh, copiare posso eh, condi condividere un QR code per collegarsi Posso eh, quindi avere anche un embed code e posso eh, mh, mh, mh, aver poi mh, avere anche la possibilità, come vedete, di condividerlo in, in Microsoft Teams, in uh, Google Classroom e in uh, Remind. E quindi se seleziono quello uh, che uh, credo opportuno. Ecco, chiudo adesso, dopo aver copiato il codice e averlo inviato ai miei studenti, e questo è, la, è, è il, il filtro grid che ho eh, creato. Vedete che posso view topic media, cioè collegarmi al che avevo eh, assegnato per eh, che lo analizzassero in relazione naturalmente alla, do, alla domanda comunque sia il adesso lo chiudo questo non era neanche coerente con quella domanda del tutto ma vabbè, volevo vedervi, farvi vedere le funzionalità posso poi andare a eh, editare di nuovo il topic, vedete Comunque che qui ho il, um, il, il view uh, as a student uh, uh, attraverso il codice che uh, uh, mi si è generato e posso anche um, rivedere il mio topic, lo rivedo perché volevo farvi vedere alcune cose, altre, che uh, potrei c'è la possibilità di dare un feedback poi quando loro inviano i loro eh, mini video e eh, eh, un feedback agli studenti. Può essere un feedback base, basic feedback, oppure posso fare una custom feedback creando le, una rubrica, Create a uh, New uh, Rubric. Anche il feedback base, che si, eh, si articola in un punteggio che assegno agli studenti, va, va benissimo, insomma. Però se si vuole essere più raffinati si crea una rubrica. Update topic, lo vedremo magari eh, più eh, in là. Eh, ritorno in discussion, ora e a questo punto creo il gruppo create eh, group group eh, vedete che eh, dice private o uh, public devo comunque nominare il uh, gruppo e il uh, gruppo lo nominerò classe quinta e eh, quinta S che non mi ricordo che ha generato e vedete che mi dà il codice della, della classe che è disponibile, è disponibile e aggiungo qui gli studenti alla solita maniera eh, usando la mail degli studenti student email oppure uno student username attraverso quindi username e ehm, vado next e eh, qui eh, aggiungo gli studenti, ada, ad esempio, adesso non mi ricordo cosa avevo messo a eh, campo, campo username, Ada nella, nella classe, ad poi posso aggiungere il, un altro, era guido ma non mi ricordo come l'avevo chiamato Guido Giusti forse Vabbè, dopo eh, mettete gli studenti e ah, qui guido eccetera eccetera e, e faccio add creo insomma gli studenti della classe potrei usare anche il template oppure eh, posso usare un, eh, uploadare un file csv per aggiungere gli studenti Posso eh, quindi creare anche un guest password optional, non lo creo, next, e eh, così eh, mi dice di selezionare un topic tra eh, quelli eh, che ho e eh, considerazioni sulla DAD, e quindi faccio eh, duplicate topic, ecco. E, eh, quindi ho il, il codice della clipgrid della classe con il topic associato alla classe e eh, che posso copiare questo codice posso eh, condividere con qr code eh, embeddare mh, de, sui siti oppure eh, posso eh, condividere in uh, Microsoft Teams, in uh, Google Classroom o eh, in uh, Remind, quindi go to a group, ecco, e eh, questo è il gruppo della classe, naturalmente quando sono eh, dentro posso cambiare il, eh, il posso come vedete mh, add co-pilot eh, e quindi duplica eh, duplicare il gruppo mandare eh, le notifiche al gruppo eh, e qui poi ho l'integrazione in Teams, esportare i dati oppure de delete il, il topic ok e, mh, mi sembra comunque che sia mh, molto interessante, posso anche editare il gruppo di nuovo che ho eh, fatto, con, eh, ehm, vedete che qui ho per, per vedere che cosa è successo posso qui eh, cambiare l'immagine del gruppo eh, scegliendo un'immagine dal browse eh, oppure una di quelle che mi mh, mi propone metterò una qualsiasi di quelle che mi propone per farvi vedere che ho cambiato l'interfaccia e poi eh, attestate group e così ho creato il gruppo della classe eh, quinta s vediamo ora come può l'utente eh, collegarsi per rispondere questo è il mirror del mio uh, cellulare ho scaricato quindi Flipgrid eh, l'app e eh, sono entrata nella nell'app e eh, nel eh, voglio ho il codice collegarmi al codice QR che ho inviato agli studenti questo l'avevo magari inviato potrei anche eh, enter join code che è questo del il code del link eh, faccio la, lo scan e flip eh, grid OCR aspettate vado nel ecco E mi dice eh, di entrare con eh, lo student, eh, student username, di dello studente. Eh, era una, era Ada, mi sembra. Ok, faccio go. E eh, qui eh, la eh, ragazza risponderà cliccando share your voice quindi cliccando sul eh, tasto di registrazione ecco. record eh, ho la possibilità di eh, inserire alcune opzioni e degli effetti ad esempio se volessi mettere dei filtri degli effetti con i filtri vediamo se viene vedete posso aggiungere dei filtri posso aggiungere un frame eh, degli emoji del testo eh, scrivere eh, quindi una lavagna e foto e gif è molto utile perché con ah, gli effetti eh, eh, posso ad esempio eh, in, rendere eh, tutto, vedete questi sono gli effetti, ecco, di, vario, di varia natura, le opzioni, posso anche eh, pixelare l'immagine per, per la privacy e vado, eh, quindi potrebbe essere utile consigliare agli studenti se non vogliono farsi vedere di eh, Tutelare la loro privacy, di fare il uh, pixelate. Quindi vado in registra, come vedete, e, um, e uh, quindi il video è registrato. Vado um. in registra, come vedete, e. Um, e quindi il video è registrato vado in registra ecco adesso continua a ripetere bene eh, quindi vi ho fatto mostrato come eh, poi eh, l'utente farà dal punto di vista del, sì, della risposta da dare al eh, Mh, al, varie, al, al al al GRID quindi considerazioni sulla data e questo il Discassio, erano era il Discassio, eravamo e eh, in, top, sì, in Topics abbiamo eh, quindi fatto tanto la classe quinta e Che eh, troviamo i eh, gruppi topics e i gruppi. Ecco, questo era quello mh, che volevo mh, mostrarvi e spero che vi sia utile da utilizzare nelle vostre eh, classi.